un metodo per scomporre un numero in fattori primi. Prendiamo in considerazione il numero 42. Disegniamo a destra del numero 42 una barra verticale e incominciamo. 42 è un numero pari, quindi è divisibile per 2. Scriviamo 2 alla destra della barra verticale e svolgiamo la divisione. 42 diviso 2 è uguale a 21 Il risultato 21 lo scriviamo subito sotto al 42 21 è divisibile per 3 Scriviamo quindi il 3 subito sotto il 2 Alla destra della barra verticale E svolgiamo la divisione 21 diviso 3 uguale 7 7 è un numero primo è divisibile solo per 7 Quindi 7 diviso 7 e scriviamo 1 è finita l'operazione. A destra, nella barra verticale a destra, otteniamo tutti i fattori che compongono il 42. Il 2, il 3 e il 7. 42 risulta uguale a 2 per 3 per 7. Proviamo. 2 per 3 fa 6, 6 per 7 è 42. Con questo metodo, quindi, per passi successivi, per divisioni successive, utilizzando i criteri di divisibilità, otteniamo il numero 42 scomposto nota bene l'ordine con cui dividiamo il 42 per i fattori che lo compongono non è importante per esempio qualcuno potrebbe dire beh ma 42 non è divisibile solo per 2 è divisibile anche per 3 voglio dividerlo per 3 allora facciamo in questo modo 42 lo dividiamo per 3 scrivo 3 alla destra della barra verticale compio 42 diviso 3, in questo caso fa 14. Scrivo il risultato sotto il 42. Qua 14 è divisibile per 2, 14 diviso 2 uguale 7, 7 diviso 7 uguale 1. Otteniamo ancora, oltre il 3, il 2 e il 7. I numeri che compongono il 42, i fattori primi che lo compongono, sono sempre gli stessi. Qualcuno potrebbe dire, sì, vabbè, ma io vorrei dividere per prima il 42 per 7. Facciamolo. 42 diviso 7. 42 diviso 7 fa 6. 6 è divisibile per 3 o anche per 2. Proviamo prima a dividerlo per 3. 6 diviso 3 fa 2. 2 diviso 2 uguale a 1. Quindi ancora, se dividiamo con il 7, compaiono poi il 3 e il 2. Se io avessi voluto dividere in questo caso il 6 per 2, avrei fatto 6 diviso 2 e mi compariva il 3. 3 diviso 3 1 e avrei avuto 7, 2 e 3. Il 42, pertanto, è composto esclusivamente dalla combinazione di 2, 3 e 7, indipendentemente dal loro ordine. Facciamo adesso un'altra prova. Scomponiamo un numero più grande, scomponiamo, per esempio, il 1274. Lo facciamo ancora insieme, passo per passo. 1274 è un numero pari. Quindi, incomincio a dividerlo per 2. Disegno la mia barra la mia barra verticale. A destra scrivo il divisore che scelgo di utilizzare. 1274 diviso 2. Considero prima il 12. 12 diviso 2 fa 6, con il resto di 0. Scrivo piccolo 0 di fronte al 7. Continuo. Considero adesso il 7. 7 diviso 2 in questo caso fa 3. Però ho un avanzo, un resto 1. Il resto 1 lo scrivo davanti al numero successivo, il 4. Quindi adesso non considero il 4 ma considero il 14. 14 diviso 2 fa 7, quindi 1274 diviso 2 è uguale a 637. 637 non è un numero pari, non lo posso dividere per 2. Provo a vedere se posso dividerlo per 3, utilizzando il criterio di divisibilità. Sommo le sue cifre. 6 più 3 fa 9, 9 più 7 fa 16. 16 non è un multiplo di 3. Quindi 637 non è divisibile per 3. Provo a vedere se è divisibile per 5, ma le cifre dell'unità non è né 0 né 5. Non è divisibile per 5. È divisibile forse per 11? 6 più 7 fa 13, meno 3, 10. Non ottengo né 0 né 11. No, non è divisibile per 11. Allora che cosa faccio? Sarà divisibile per un altro numero di cui non ho un criterio di divisibilità a disposizione. Il più piccolo e comodo è il 7. Verifico se sia divisibile per 7. Come faccio? Devo necessariamente compiere la divisione. In questo caso allora faccio 637 diviso 7 sperando incrociando le dita che il resto sia 0. 63 diviso 7 è uguale a 9 con il resto 0. Quindi poi considero il 7, 7 diviso 7 fa 1, resto 0. Quindi 637 è divisibile per 7 e posso proseguire con la mia scomposizione. Adesso ho 91, 91 non è pari, quindi non lo posso dividere per 2. Divisibile per 3? 9 più 1 fa 10, no, non è divisibile per 3. Provo ancora con il 7, che è il numero primo più piccolo di cui non ho a disposizione un criterio di divisibilità comincio a dividere per 7 augurandomi di avere il resto 0 incominciamo con il 9, 9 diviso 7 fa 1 abbiamo però un resto di 2 quindi 9 diviso 7 fa 1 con il resto di 2 che metto davanti all'1 quindi considererò 21 diviso 7 21 diviso 7 fa 3 con il resto di 0 quindi anche in questo caso posso proseguire con la scomposizione, in quanto ho resto 0. 13 è un numero primo, pertanto posso dividere solo per 13 e ottengo risultato 1. 1274 scomposto è uguale a 2 per 7 per 7, quindi per 7 alla seconda, per 13. Ho svolto la scomposizione senza fare a parte le divisioni, ma includendole, nel processo di scomposizione stessa. Ora prova tu. Dal libro di testo cerca il capitolo relativo alla scomposizione dei numeri e scomponi due numeri a due cifre, due numeri a tre cifre, due numeri a quattro cifre. Ricorda i criteri di divisibilità che hai a disposizione. Tieni sott'occhio la tavola dei numeri primi in fondo al libro. Come nel caso del 1274, per esempio, 637, se non fosse stato divisibile per 7, né per 11, né per 13, a questo punto avrei controllato sulla tavola dei numeri primi che non fosse egli stesso un numero primo. In quel caso avrei dovuto dividere esclusivamente per 637. Naturalmente fa esercizio con le divisioni. Buon lavoro!